Visto che siamo, siamo molti, arrivano dal canale di, di Enrico. Partiamo proprio da I Foo Fighters. Vediamoci questo trailer. Vediamoci questo trailer che dovrebbe essere insomma impressionante. Impressionante, cioè perché è Red Band, quindi è vietato i 18. Ma vediamo, insomma. Hey everybody, we're the Foo Fighters. Check out the Red Band trailer for our new movie. Check out the trailer for a fucking movie It's our true pleasure Sono rock quindi devo dire parolacce unfiltered un forgettable Oh uh, uh, che for bello Studio 666 uh, Studio 666 Is gonna fuck you up Sono rimasto impressionato Creepy rock and roll house allows spiritual entities to cross into our world. What the fuck? Adoro. Dave Grohl's been possessed. Now he's on a murderous rampage. Any chefs in the group? I'm pretty handy on the grill. Ah! Ah! <laughs> so fucking juicy. <laughs> Is the arm almost done? It's killer. Sono... Adesso vi dico tutte le mie My latest guilty pleasure. Mm. Ah! Meraviglia welcome, Me... music. No vabbè ragazzi ma ma ma, ma ma ma ma ma ma Ragazzi ma allucinante Non mi aspettavo assolutamente Una cosa del genere Pensavo proprio di sbadigliare alla grande Tranquillo il mio Nick fa, fa schifo, tranquillo anche il mio. Ma è peso duro, bravo, bravo Nicola. Cioè, ma è veramente peso duro. Cazzo, ma... È super comedy, eh? Cioè, capiamoci, non è che è serio. Però ci sono andati giù pesanti con, con gli effetti splatter. Alcuni volutamente eh, ignoranti, alcuni invece più seri, più, più realistici. Folli, folle proprio... Ma devo dire che il primo trailer mi aveva lasciato un po' così... Senza troppe... Ciao Sara! Abbiamo appena visto il trailer di Studio 666... 666 ve lo consiglio ragazzi... Ve lo consiglio perché... Veramente c'è una violenza inaudita... Non mi aspettavo... Sono stracontento perché... La band dei Foo Fighters a me non è mai... Sì simpatici... Qualche video lo guardavo all'epoca... Perché facevano questi video comici Insomma per me è sempre stato Un po' la, la ruota di scorta dei Nirvana Questa roba dei Foo Fight Non che suonino male o che non abbiano Cioè hanno fatto anche dei bei pezzi ma tutto molto mainstream secondo me. Poi vabbè, non entriamo nel campo musicale che non è cosa mia. Hanno voluto fare questa cosa secondo me perché loro hanno sempre avuto il pallino dei film. Perché i video erano sempre dei film comici. Ma non mi aspettavo una bomba del genere. Sono molto più. Molto sorpreso. Io credo che il trailer, il primo trailer che loro hanno mandato abbia lasciato la gente un po'. così. Un po' niente. Allora, qualcuno gli deve aver detto ragazzi, aggiustate il tiro perché qua l'entusiasmo è bassissimo. E io credo che loro abbiano, abbiano deciso allora di svelare delle carte: di svelare delle carte del film. Perché se no, qua arrivavamo all'uscita di sto film che, che du coglioni, cioè magari la gente se lo saltava anche a pieparo. Invece, a me, che comunque della band frega poco e niente, non ho nessuna affezione, mi sta anche simpatico dei Grolp Oltre a somigliare un po' al conigliastro, per chi lo conoscesse. Però non è che me ne frega un cazzo di vedere un film perché ci sono loro. Invece ora me ne frega tantissimo perché mi piace un sacco lo splatter e mi piace la comicità nell'horror, quindi da vedere. Speriamo che, che sia divertente come sembra dal trailer. Meraviglioso, Flavio Dea. Sì, sì, anche secondo me l'effetto che ho avuto... Cioè, insomma, il trailer è fatto per entusiasmarti le cose sono due, o ti entusiasmo o no questo ci è riuscito a entusiasmarmi chiaramente poi non è che vado come un pollo pensando che sarà un capolavoro No, o che faccia ridere perché poi alla fine bisogna vedere se fa ridere veramente oh, esatto Steffi, adesso sappiamo meglio cosa aspettarci era quello che pensavo in realtà ma pensavo ci andassero molto molto più light